Respiro profondo, oggi grande onore per me avere con me Fabrizio Cirildo che è una piccola star del web del mondo delle cappe. Fabrizio, ciao! Ciao Ale, troppo buono, troppo buono. Presentati per chi non ti conosce, dici qualcosa. Assolutamente sì, sono un cliente, tanti anni fa mi ha detto il boss delle cappe e quindi da vado <ride> dietro. Sono 21 anni che mi occupo di cappe da laboratorio, cappe cappe by zard, non vendita ma puramente assistenza, manutenzione, sono uno specialista quindi del buon funzionamento e corretto, corretto funzionamento delle cappe da laboratorio, quindi scendo sul campo per dare una mano a un genere farmaceutiche che io lavoro molto con aziende farmaceutiche, che hanno questa problematica sulle cappe e eh, dargli supporto dall'acquisto, di che cappe acquistare, fino ad arrivare all'utilizzo, che poi è la cosa più importante, il corretto utilizzo delle cappe, questo è un po' il mio punto, io ho un'azienda che si occupa di assistenza tecnica a 360 gradi che è la TecnoCAP che si occupa di sostituzione filtri, di carboni, epa, eh, verifiche, validazioni e compagni. Ok, ci tenevo a dire una cosa che tu le cappe non le vendi, cioè tu fai solamente assistenza, corretto? Sì, in realtà parto dalla formazione. Cioè io adesso ero Rescata, anni fa sì, facevo l'assistenza, oggi faccio tantissima formazione e informazione, un po' quello che stai facendo tu e che io lo sposo in pieno e lo dai, insomma, ti stimo per questo. Grazie. I pochi sanno quanto lavoro c'è dietro di preparazione, che c'è questa fase, ma tutto anche il resto è la preparazione mia, quindi. Lo so che vuol dire, divulgare però è, per chi ce l'ha dentro è, la parte, è il cuore, è l'anima che porta via tanto tempo, però è quello che faccio, divulgo tantissime informazioni da anni, gratuite completamente, quindi c'è il blog per chi vuole interessare ai tecnici di laboratorio, visto che siamo nell'ambito tecnici laboratorio, eh, c'è un blog che si chiama www.kizard.it e quello è completamente gratuito, l'ho aperto nel 2016 e lì ci sono informazioni sulle cappe introvabili perché parlo solo io di cappe, quindi di basi su cappe tipiche. ZAD, Fittria, Eva, Carboni, tantissime nozioni con articoli, c'è anche un canale YouTube dove ti pubblico tantissime informazioni, sempre sotto forma di video, e poi ci sono anche sbari ad libri, no? che tu sai, magari dopo ti faccio vedere qualche libro, ed è sì. proprio legato alla parte informazioni, quindi parto da là, sì, è vero, poi dopo facciamo anche l'assistenza tecnica, però in realtà collaboriamo e siamo a stretto contatto con i tecnici in laboratorio, perché l'unica cosa che mi importa è la sicurezza del, dell'operatore, che è l'unica cosa che poi eh, si batte da là. Poi anche del prodotto, poi dell'ambiente e poi ovviamente anche la parte economica. Cioè, però poi, di... Della, della... di qualcosa bisogna campare. <ride> Quindi eh, Meglio fare qualcosa che ci piace, ci fa sentire in connessione con le stesse e con gli altri, come, come dice qualcuno. E una cosa fondamentale che vedo che tu fai tanto, oltre al fatto che divulghi, vedo che... Cioè, vai a volte anche contro i tuoi interessi, cioè parli anche magari di argomenti che potresti dire guarda, se sei convinto di A, ah, pure A, ah, che tanto mi darai poi un bel po' di soldi per sistemarti le cappe, invece quello che tu sei proprio per questa informazione corretta. E l'altra cosa che ho scoperto, nonostante sia di base un tecnico, anche io ci abbia lavorato, insomma, ho sempre in contatto con i collaboratori, scopro un mondo che, del quale non conoscevo nemmeno l'esistenza con le cappe. Come ti è venuto in mente? Cioè tu nasci dalle cappe, hai un'azienda di famiglia, l'hai creata tu… Eh, Com'è la tua storia? La storia iniziale è che io sono pilota di elicotteri, ex pilota di elicotteri perché sono entrato all'esercito vecchio di aeronautica e ho fatto l'aeronautica, quindi ho iniziato a studiare un po' ecco, i flussi, l'aerodinamica e quindi, comunque, ecco, oggi con le cappe non le ritrovo. Eh, però di base, volevo fare il pilota di elicotteri, sono diventato pilota di elicotteri e sono entrato in polizia per fare il militare perché volevo proseguire. Lì mi sono fatto un po' 13 anni di polizia e non sono riuscito a farlo, non per altro, ma perché quando si entra in questi discorsi qui è, devi avere un'ansianità di servizio, quindi dopo 6 o 7 anni, ora non ricordo, devi avere l'anzianità per poterlo fare. Io non avevo conosciuto mia moglie, insomma l'ho preso altre vie, quindi non ho proseguito tutti i titoli per poterlo fare. E nel frattempo, di, diciamo, questo lavoro, non darmi della polizia, 13 anni, ho iniziato a sviluppare, insieme a mio padre, la Tecno è un'azienda di famiglia, la Tecno che all'epoca si chiamava Tecno SRL, cioè un'azienda chiamava Tecno SRL, in realtà. E mio padre ha sempre fatto manutenzione su elettromaticali per grandi aziende. E ha iniziato a fare qualcosa con le cappe, perché noi eravamo un'azienda riconosciuta, comunque già dal per di vista tecnico, e assistenza lo facevamo per le, per le grandi case, senza assolvare i nomi, eh, di cappe, di struttrici di cappe. E faceva mio padre la manutenzione, mi ha iniziato, proprio la, la cosa assurda è che queste aziende di, di costruzione di cappe che sì. davano ai tecnici come mio padre l'input che era vai sul campo installa la cappa che la cappa mi ha portato dal trasportatore e attacca la spina pensa tutto ok se si accende ok questo era il massimo della validazione stiamo parlando di 30 anni fa il massimo della validazione di una cappa cioè mio padre ancora lo ricorda, perché quando ho iniziato con lui i fogli iniziali erano K eh, verifica eseguita accesa K, tutto ok mi ricordo questa sì. Tutto ok, che a livello tecnico erano le istituzioni che aveva, dalle case madri che erano tecnici, quindi tecnicamente tutto ok non vuol dire niente poi, no? Sì. Eh, <ride> così, nel senso, ho iniziato con lui a sviluppare questo discorso qui, e eh, un primo contaparticelle, contato di particelle tantissimi anni fa da 100 libri, però era proprio blanco, cioè in termini proprio di fatturato, di lavoro, siamo là di pochissima roba, e ho trovato tantissime difficoltà. Eh, non tanto per cioè, di mio, per il lavoro, ma proprio nell'ambito perché non c'era competenza, non c'era divulgazione, non c'era niente, non c'era informazione, non, non sapevo dove prendere le informazioni. Lo dicevo la casa madre che le costruiva le cappe e c'erano già le norme tecniche, che poi sono anche ormai le stesse che ci sono adesso, sono variate di poco. Ma non davano input, non davano informazioni. Sì. Quindi, io ho trovato una difficoltà enorme nel creare tutto. Tutto quello che oggi ho creato, proprio con tantissima fatica, e stando sul pezzo sbagliato, ho sbagliato tantissimo, ho fatto dei, dei report che oggi quasi mi vergogno, dei report che non volevo dire nulla, che hanno, non ho paura a dirlo, il problema a dirlo, ho, ho esposto il cliente. Cioè io lo posso dire tranquillamente, ho fatto dei report a dei clienti di cappe esponendoli cioè arrivo, sì. i report erano inutili però è un report preso dalle case madri che più o meno sfoglialzati che vi facevano loro oppure da altre aziende di assistenza tecnica che no, me ancora, alcune ancora ci sono, non diciamo noi che sono rimaste però 30 anni fa anni fa. E i report non sono cambiati loro vanno un foglietto fronte e retro e il report ok e quindi io mi sono accorto di questo stando in polizia eh, ho avuto modo come io sono andato tante volte davanti ai magistrati e, e dopo <ride> yeah. Tagato, ma ovviamente per gente che ha restato, no? tanti stati di prezzo, tante situazioni e mi sono reso conto, parlando con i PM, che va tutto bene, no? all'italiano va sempre tutto bene finché va tutto bene, cioè non deve succedere nulla, non ci deve essere mai un incidente quando c'è un incidente, peggio un infortunio, laboratorio quello che è sì. quello che è l'inquirente, ovviamente il PM poi, si scende nel, nel dettaglio, prende le carte e inizia da lì se nelle carte scopre e capisce che l'azienda è serissima e il, il, il datore di lavoro in quel caso ha fatto in modo in maniera di liberare eh, il lavoratore, si ferma, va passa avanti, trova qualche altro colpevole, un colpevole ci deve essere, ma se si trova dei report come quelli che facevamo noi tanti anni fa e oggi ancora girano, sono questi report qui che sono inutili, insulsi, privi di criteri di cioè sono attaccabili da tutte le parti, si fermano lì e chiamano poi ovviamente l'azienda ma a rispondere fino al datore di lavoro perché sì, sì. Quindi io ripeto, vent'anni vent fa ho sbagliato, onestamente ho proprio sbagliato a fare report, però ecco, uno cresce, migliora, oggi i nostri report sono un'altra cosa. Sì. Oggi gli standard si sono stati tantissimo, poi sono alcuni settori che stanno arrivando all'estremo, anche quello farmaceutico, non solamente per le cappe, un po' per, per tutti i prodotti, quindi eh, l'asticella si alza di continuo, in bene e male, eh, e il mercato vuole assolutamente dei professionisti sempre più performanti. E tu immagino che non sarà rimasto da solo, adesso quante persone siete nella tua azienda? Ecco, per proseguire nella storia. Io da lì è stata la spinta, cioè nel senso ho iniziato a crescere, avendo poi già una professione, un lavoro che poi mi piaceva, eh, sinceramente il polizia, ecco, ho ottenuto il blu, che è il mio colore chiave, perché comunque <ride> eh, grazie, è un colore che dei bassi mi, mi piace, ma la polizia era tutto blu, e quindi da questo punto di vista ho proseguito, ho avuto tempo e spazi e modo di potermi... Eh, specializzare proprio nel fare tantissimi test tantissime prove che ancora oggi ne facciamo eh? perché bucavo filtri Eva per capire che cosa succedeva accadeva quando bucavi un filtro Eva perché i costruttori di filtri non ne hanno minimamente idea e il filtro di cappe neanche cioè sono pochi quelli che si fermano forse nessuno l'unico un matto che rompe dei filtri prima di fare delle sostituzioni per verificare che succede che porta via tempo però so perfettamente che vuol dire un flusso laminare e posso dare indicazioni chiare a un cliente perché faccio test, ovviamente oggi ho quasi un milione d'euro di, di strumentazione so di tutto e di più, eh, abbiamo un'azienda che è Florida e che si occupa di assistenza a 360 gradi con una decina di persone, quindi da questo punto di vista ovviamente oggi è strutturata e io l'ho portata avanti, però con l'unico cruce e palino che è quello di, della sicurezza del lavoro. Della del cliente in questo senso no? e quindi tutelare anche il datore di lavoro e lo posso fare solo se faccio bene le verifiche, se faccio bene i controlli, i miei vari controlli, se c'è una sensibilità dal punto di vista rischi eh, chimici e rischi biologici, tanto è vero che faccio continuamente corsi di formazione, eh, li faccio ai miei tecnici, li faccio fare ho partnership con uh, professori universitari piuttosto che clienti in generale per farli fare formazioni miei, proprio no, perché passo sempre dalla parte formativa del personale che è differente rispetto agli altri. Questo è un esempio, non so se lo riesce a vedere, un test report. Che Gira poi, un pochino di più, perfetto, ok. Questo è un test report che praticamente, poi, che praticamente è digitalizzato, quindi fisicamente noi eh, all'interno eh, lavoriamo in questo modo, questo è un report che non faccio girare, però immagino non so se le vedi le fotografie. Sì, sì tante, tante immagini tantissimo con le immagini, con le fotografie, oltre ai report veri e propri, e che testimoniano eh, tutta la fa, tutte le fasi di eh, lavorazione che facciamo. Cioè io al cliente gli dico in fase idratativa che faremo, con vari test che noi li chiamiamo sistema K-Segura, e questi test però poi dopo rimangono così. Molte aziende dicono che fanno tanti test, però poi dopo tocca vedere se li fanno. Allora noi lo testimoniamo con tante fotografie da questo punto di vista perché facciamo le, le prove in campo ed è giusto che uno le possa testimoniare perché tante cose rimangono, cioè non c'è un cetolino, un qualcosa che puoi allegare che testimoni. E qui abbiamo già da moltissimi anni, ormai saranno 10 15 anni che faccio test report di questo tipo, oggi sono solo digitalizzati e qui non è più per dirti quel foglio di carta, sì. insulso, inutile, fronte retro, con quattro due tutti a... a, a una, una roba che è inutile che quando va a finire, perché poi la singola cappa che crea il singolo problema davanti a un magistrato, o un'assicurazione, eh, perché poi no, uno pensa al magistrato della parte penale, può essere, ma c'è pure la parte amministrativa, ci cioè può essere l'assicurazione la, che prende fuoco un laboratorio o qualcuno si fa male e poi si, si accisce. Io vengo chiamato spesso come consulente dai tecnici di laboratorio che oggi stanno prendendo coscienza e mettiamo in crisi mistica le, le strutture. Poi se invece le strutture lavorano con me e la, la preveniamo, il che il laboratorio è tutelato, non ci arriviamo proprio a quei problemi. Quindi ecco, io la parte o dall'altra, direttamente o indirettamente, cerco di tutelare. Ecco Passo un attimo sul tecnico di laboratorio, visto che in tanti che ci ascoltano sono tecnici di laboratorio. Tu come lo vedi il tecnico oggi rispetto a quello di vent'anni fa? Come vedi la sua evoluzione? Perché questo tecnico una volta faceva le analisi, oggi invece deve stare attento a un miliardo di cose in realtà. Cioè... Io eh. il, il tecnico laboratorio ti giuro per me è un eroe perché, veramente, come hai detto tu, fa talmente, cioè, dovrebbe avere talmente tante di quelle competenze sì. che fa veramente fatica. Cioè, sfido chiunque, quindi non so come fanno a, a vivere, a lavorare vivendo. Non lo so, andare avanti, perché è veramente complessa. Al punto, che quando ho appreso questo eh, anni fa, ho iniziato a immaginarmi una storia, tant'è vero che ho scritto un fumetto, non so se te l'avete visto. Il... Sì, il... Bello, sul... molto bello. Sul tecnico di laboratorio, L'ho scritto tutta una storia sul tecnico di laboratorio e ho fatto questo fumetto per dargli, metterlo in risalto, mettere proprio in risalto la figura del tecnico di laboratorio, che spesso è dietro le quinte, è dietro a qualsiasi cosa che c'è che, che, che ci circonda, di cose che abbiamo, perché parte tutto dal laboratorio quindi... e le cappe, vedete io. Lo cito perché poi le cappe stanno ovunque, però la cappa viene usata dal tecnico laboratorio e abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di cappe, dal farmaceutico alla protezione sì. assistita, alimentare, non so, <ride> militare, dappertutto abbiamo cappe, quindi tecnici in gamba che fanno tantissime cose e, e, ed è questo, dico, c'è stato un momento in cui Unesco ero un po' arrabbiato, cioè ero arrabbiato con i tecnici perché non, con, non capendo bene questa cosa, e davo un po' troppo addosso cioè davo colpa al tecnico e dico porca miseria ma è possibile che usi una cappa biologica, una cappa di sicurezza biologica non sai la differenza? Cioè sei deficiente per come dire così. Cioè in un, un certo punto ho dovuto prendere coscienza, tipo, non è che lui che è deficiente o sbaglio, è ma proprio il sistema, ma, ma quante cose deve sapere sto cristiano? E non è facile perché i tecnici delle cappe, se li vogliamo chiamare così, fanno una fatica enorme se gli metto davanti due gatti una biologica e una di sicurezza biologica a capire la differenza tra le due perché se sono la scocca e sono simili tu ti sbagli ma poi ecco. guarda sul po': tecnici tecnico con vent'anni di esperienza si sbagliano io li ho in aula perché faccio i corsi di formazione e non punto il dito su nessuno è difficile lo capisco oggi l'ho compreso quindi mi colpa se cioè, ho offeso un po' di qualcuno nel passato perché può essere però non, non avevo capito questo discorso qua, cioè in realtà i tecnici fanno una fatica enorme perché devono fare e sapere mille cose e all'università non te lo sento. No. Quando vai a lavorare no, è uguale perché ribatte, cioè io faccio formazione nei, dai miei clienti e, e vedo che il livello è basso, cioè non hanno queste, non ci sono queste figure all'interno preparate, so, molti clienti che mi seguono devono dire si danno a fare, c'è gente che sta studiando, mi li legge i libri, non pensavo neanche che la gente leggesse mai i miei libri, scrivevo, però ho detto li scrivo, però <ride> non so, e invece li leggono perché trovano spunti, e eh, quindi sta cambiando, quindi sono molto, eh, si stanno preparando, ci provano, cioè, cercano di fare il meglio che possono nel poco tempo che hanno, con le, le risorse che hanno, eh. quindi io per quello regalo tantissimi libri, nel 2016 ho deciso di scrivere questo primo libro che è stato scioccante, Te lo ricordi? questa apocalisse sì. Ecco, qua si vede, ecco. sì, sì. come fermare l'epidemia del cancro grazie al corretto utilizzo e, e manutenzione delle cappe da laboratorio. Tu immagini quando non c'è nel 2016 un marketing ovviamente abbastanza aggressivo perché lo sai che è bene, però cerco di, di farlo in modo diverso, no? la differenziazione dagli altri, nessuno parla di niente, queste cappe vengono viste come un arredo, cavolo non è un arredo, non, viene, non può essere venuto come arredo da laboratorio, cavolo. Sempre è stato venuto come arredo da laboratorio, ma non lo è. Sono dispositivi di protezione collettiva, DPC, che servono per proteggere sicurezza, ambiente, prodotto, operatore. Eh, quindi è eh, molto importante, no? E quindi ecco che io ho scritto questo libro nel 2016 proprio per divulgare, perché ho iniziato a prendere, avevo cioè, tantissime nozioni, ho detto: fammele mettere su carta, vediamo se insomma, può essere utile è vero che l'applicazione me l'ha scritta un famoso oncologo Pagliara, che quando ha letto il libro è rimasto sconvolto perché lui è praticamente un luminare, tantissimi anni nell'ambito oncologico, tutta la parte del cancro, che insomma era della materia sua, e associava il cancro solo a alimentazione, a stress, a tante tipologie, no? ma non al fatto che nel laboratorio si manipolano sostanze cancerogene, o potenzialmente cancerogene, più o meno tossiche e che questo può portare a delle complicazioni dove le gambe vengono tenute male o gestite male o, ge o proprio a livello utilizzo dell'utilizzo. Ah, su, su questa cosa qui conosco diverse persone che hanno smesso di lavorare in laboratorio oppure non hanno cercato il laboratorio, me compreso, perché era anche un discorso di composti tossici, perché eh, ad esempio io sono uno di quelli che sognavo il laboratorio poi quando ho iniziato a metterci veramente il naso dentro ho detto mm. <ride> Adesso, a parte, parte l'inquinamento, però forse fuori si sta meglio, poi dipende anche da, dalle attitudini che hai. Ma. E poi oltre alle cappe, che, che oggi sono l'argomento, però il tecnico ha una miliardata di altre cose, pensiamo alle strumentazioni, pensiamo a… Cioè, la, la cappa è molto importante, infatti ci tenevo a parlare con te, perché la cappa protegge il prodotto e protegge l'operatore. Quindi è un qualcosa che si vede poco, magari di cui si parla poco, anche per i non addetti ai lavori, però è molto molto importante. Poi se parliamo delle competenze del tecnico, deve essere bravo il laboratorio, deve sapersi relazionare con gli altri, deve eh, guarda, è una roba... Capita capo, l'ho chiamato così e diventa proprio un eroe. Non voglio spoilerare la storia, tante volte qualcuno ci ha seguito, vuole cercare online e quant'altro, però è quello, è un eroe perché effettivamente ha dei superpoderi, se no non è normale, non è possibile, come <ride> fa a fare tutte queste cose. Ecco, a proposito sempre del tecnico, ieri ho postato un, un articolo sulla, sulla newsletter di LinkedIn che tu hai commentato, che poi apparirà tra le note di, di questo video, no? in cui parlo un po' di... do un piccolo suggerimento per cercare lavoro ai tecnici, che è un po' quello di avere un profilo di LinkedIn essenziale ma efficace, senza pensare tanto alle mode del momento. Tu cosa aggiungeresti? Che consiglieresti ad un ragazzo, ma anche un tecnico che già lavora, che vuole cambiare lavoro? Come, qual è il tuo suggerimento per cambiare o per trovare lavoro? Assolutamente, intanto è stato un ottimo spunto per ieri per scriverti un commento, e complimenti perché pure quelle sono cose che fanno parte della quotidianità e dato uno strumento e delle formazioni utili, immagino, quindi eh, sono questi complimenti. Dall'altra parte dico, il mio se posso aggiungere ai i tecnici che ho anche quest'anno, che cerco di Parlarne con, uh, con i tecnici del laboratorio sempre, resto nel mio nell'ambito delle cappe perché io ho visto. Mi sono passati per le mani centinaia di curriculum perché essendo una figura anche mediatica, se 10.000 follower su LinkedIn, seguo Facebook, Twitter, Instagram e tutto. E mi arrivano parecchi curriculum di gente, di collaborazioni dove magari mi chiedono, magari conosci qualche azienda, mi puoi sponsorizzare e quant'altro. No? Io mi guardo i curriculum e tutti i curriculum di eh, chimici. Eh, Tecnici di laboratorio in generale, biologi e quant'altro non citano mai le cappe. Nessuno, cioè si dà per scontato, dato che un tecnico sappia utilizzare la cappa, però ci tiene a precisare che magari sa usare Excel. E non è così. Il senso è ovviamente. Questo può essere un elemento che io vedo e reputo altamente differenziante, proprio metterlo, metterlo in grassetto a patto che si conosca veramente, eh? cioè, non è che uno può scrivere Uso la K, non sto parlando di Uso la K da vent'anni perché è palese che tutti usano le K, è specializzarsi. Quello che manca, sì. anche grandi aziende farmaceutiche, e, guarda, io ho clienti di tutti i tipi, posso citarti nomi illustri, veramente incredibili manca ovunque una figura chiave un perno e un, un intermediario chiamiamolo così tra il laboratorio quindi l'azienda e tutti quelli che sono i fornitori esterni che sono di tutto e di più cioè anche le cappe ma anche tutto il resto però mancano proprio queste figure ma molto competenti sulla parte cappe zero quindi io immagino un tecnico laboratorio che si specializza che volendo può farlo gratis perché ha 2000 articoli le leggere con leggi dei le le miei video sì. va, lege, comprarsi due libri eh fare la formazione magari se riesce, però a un certo punto quando ha un po' più chiare le idee, scrivere sul curriculum eh, posso dare una mano all'azienda quando si acquista una cappa, posso dare una mano all'azienda per il posizionamento della cappa, posso dare una mano all'azienda sul corretto utilizzo con disposizioni interne, posso parlare con dei fornitori se devo fare un capitolo all'appalto. mi specializzo e vedo che norme ci sono realmente, cose del genere, perché di base il problema qual è che ci si affida alle aziende esterne Metto in mezzo, ma io posso sbagliare di base sì. e curo gli interessi dell'azienda X nessuno più che il personale interno possa può curare eh, quelle che sono le, eh, ovviamente le cose interne. Quindi un datore di lavoro che ha un tecnico di laboratorio che è competenza, cioè, se deve scegliere, immagino, un curriculum tra a parità di età, a parità di esperienza, a parità di tutto. Quello che mi dice pure, guarda io che so, so utilizzare le cappe, ho fatto dei corsi, ho letto questa roba, seguo Fabrizio, seguo Pincovallo, ho fatto questi, non lo so, quello che vuoi, duemila <ride> cose che può fare, secondo me un qualcosa di diverso a livello curriculum, ci può essere, potrebbe saltare sì. a eh. ancora nì, non lo so, non so se è il 100%, però una differenziazione, se mi chiedi di Ecco, cioè... C'è da dire importante questo, che uno si differenzia, cioè adesso questo discorso qua con le cappe che con te affrontiamo questo argomento specifico, però uno lo potrebbe traslare anche ad altre aree, cioè ti specializzi in un determinato prodotto, è ovvio che la cappa diventa interessante perché, qui parlo per esperienza di un tecnico di te del tecnico commerciale che sono fuori da quest'ambito, quando vado in giro trovo che eh, per alcuni prodotti, come possono essere le cappe, gli autoclavi o altre cose, viene interpellata dove c'è, la sezione di ingegneria, quindi l'ingegneria clinica che sono degli ospedali oppure c'è cioè magari l'ufficio di ingegneria nelle farmaceutiche, però da quest'altra parte abbiamo delle persone che non sono così operative, così sul dettaglio e si trovano un po' di difficoltà, come, cioè, come è ovvio che sia, quindi eh, appunto differenziarsi con una specializzazione di questo tipo qua può essere molto importante, almeno, almeno per apparire sugli altri cioè in cima rispetto magari ad altri candidati. No, Ma gli RSP a seguire dei tecnici i laboratori ci sono. Gli RSPP, che pure vorrà ci devono essere tutt'ologi. <ride> tutto, cioè non solo più il laboratorio. Quindi, dopo mi dovete fare un commento sugli RSPP perché me l'hanno detto. Dicevano: Ok, tecnici il laboratorio. Perché io ho dato questa importanza, però voglio mettere gli RSPP no? perché dicevano loro sì. c'è tutta la sicurezza dell'ambito laboratorio e poi traslata a livello aziendale di 360 quindi, Diciamo che nell'ambito sottopagati ci sono tante figure che secondo me, perché sono sottopagate? Tante figure professionali che hanno tantissime responsabilità e ad oggi in Italia tanto è vero che molte, fuga di cervelli che c'è, gente va all'estero, persone competenti perché effettivamente all'estero i nostri cervelli li, li trattano meglio e c'è niente da fare. Guarda, l'hai visto? C'è stato un film recentemente, io ho fatto pure un post, non so se l'hai visto. Ho visto il tuo post, <ride> <l> ho visto. <ride> E c'è stato un film dove io ho fatto consulenza dietro le quinte, per questo film che lo posso dire, film, non facciamo i nomi, però dai. Parla di virus e di tecnici di laboratorio, quindi di base si trova su Prime, sta su Amazon Prime. E quindi di base ho fatto consulenza per questo film, dietro le quinte. E questo film parla proprio e fa vedere proprio la parte dei tecnici che in Italia lavorano dei virologi, lavorano dei virus, e poi dopo però vengono chiamati dall'estero ci sono di, de, delle opportunità maggiori perché qua in Italia si tratta tutto di burocrazia, politica, fondi eh, e le cose non vanno mai in porto. Quindi parla, parla proprio di questo, lasciando perdere la parte mia che ho fatto la, la consulenza per questa parte di, di film, però poi hanno tagliato il budget e quindi si sono rivolti ad altri hanno fatto un sacco di errori. All'ialo scelto, cioè, <ride> hanno usato cappe biologiche al posto delle cappe di sicurezza biologica, il Bayhazard, per parlare di un film che parla di virus, dove fanno vedere che manipola il virus. Io gli ho scritto alla relazione e ho detto, ma non siete, no? c'è qualcosa che non va. bene, no, vabbè, ma adesso che c'è chi è che si accorge. Dice, ma semplicemente ci saranno migliaia di tecnici da laboratorio là fuori che potrebbero accorgersene, che stonano, cioè che vi costava mettere la cappa giusta e che seguivate le indicazioni che vi davano. Infatti non mettete il mio nome, che ho detto, che non, non voglio solo niente. <ride> ok, e ti faccio l'ultima domanda. Chi eh, vuole rivolgersi a te, Allora, intanto che, come facciamo a seguirti, come fanno le persone che ci seguono a trovarti per leggere i tuoi articoli, leggere i tuoi libri e poi anche chi invece magari vuole rivolgersi a te per richiedere i tuoi servizi per capire meglio cosa fare, come ti trovano? Guarda, su, io ho una pagina personale che è www.fabriziocirillo.it, facile. E lì ci sono c'è un po' tutto elencato, ci sono anche altri ultimi libri sulle cappe biazzard, sulle cappe chimiche, ho scritto apposito questi sono cappe chimica e come usarle, le cappe biazzard e come usarle, ci sono una quarantina di punti interessanti di cosa fare e cosa non fare, quindi molto validi, però anche gratis ci sono articoli online e come dicevo il blog, tanto da FabrizioCiclo.it, si passa e si vede tutto, l'azienda è tecnogab per la parte importantissima, io preferisco che i, eh, i tecnici si documentino e quant'altro mi piace parlare con persone che siano poi in ingegneria, chi, con chiunque vedrà questo video, con gente consapevole, perché non riesco a parlare più con persone che vogliono il pezzo di carta, mi chiamano che sempre stanno al mercato, no senti le verifiche invece di farmi, anni fa facevano, cioè, per farmi la verifica così, togli quello, metti quest'altro, ma non è un mercato. Cioè se io devo prendere e mettere il mio nome, e darti una sicurezza e prendermi una responsabilità, ho creato il sistema K-Sicura apposta per questo, proprio perché già sono le verifiche base, un po' avanzate, base per poter stare tranquilli e se andiamo avanti un magistrato ci difendiamo, senza problemi, ma se devo iniziare a togliere e mettere non se ne fa nulla. E poi ho scritto, questo è l'ultimo libro invece, che però non è online, questo non lo trovi e non credo okay. che lo pubblicherò, questo è chimica, un killer invisibile, proprio per uh, accentuare il fatto che il problema è quello che non si vede sempre. non nei laboratori chimici, quindi uh, di materiale ce n'è tantissimo, Quindi, insomma, mi trovo quindi con... il messaggio è, prima di parlare con Fabrizio studiate perché lui seleziona le persone con le quali parlo, sono sì. fortunato un minimo per parlare la stessa lingua, perché sennò poi il paragone, è fa, cioè uno dice solo bene a fare la manutenzione delle cappe, quanto costi, ma che, che vuol dire? Cioè io faccio, non so, i miei, quando entrano nel, nel mio laboratorio, puliamo e decontaminiamo totalmente le cappe, che ti posso assicurare che non le tocca nessuno, nessuno sale sulla cappa a pulire, eh, non vengono pulite, disinfettate, decontaminate. Quindi, però poi ci appoggiamo gli strumenti nostri, quindi si crea una contaminazione crociata. Se qualcuno sa di che si parla, parlo dei tecnici, cioè non dei tecnici di laboratorio, ve lo danno bene: una contaminazione crociata. Quindi, quando quel tecnico di laboratorio si trova una contaminazione e non capisce il perché, delle volte può essere errore, problema dovuto a un'assistenza te un tecnica terza che è andata prima da un'altra parte e ha portato una contaminazione. Qui apri un argomento che mi piacerebbe sviscerare un'altra volta con te o con qualcun altro, perché sulle contaminazioni crociate si apre veramente un mondo. Grazie per aver alzato la palla, mi hai dato un'idea per le prossime interviste. Con te o con qualcun altro sicuramente approfondiamo. Bene, io ti ringrazio, eh, sì, Ale. ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è stato veramente un piacere. Vediamo chi ci scriverà, cosa commenterà e spero ci sarà anche l'occasione di sentirci una prossima volta. Senza problemi, assolutamente. Vieni nella nostra nuova sede, qui ho, fatto, ho aperto un laboratorio con KDI e KP Baezard, in modo tale da farle vedere. Facciamo la teoria e la pratica. Quindi, molto volentieri, magari possiamo mettere giù qualcosa. Sì, sì, assolutamente sì. E apriamo altri corsi. Va bene. Ok, grazie mille, Fabrizio. Grazie, a presto.